Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani. Oggi faremo una lettura angelica valida per 15 giorni. Vi prometto che presto riprenderemo le letture settimanali. Per il momento manteniamo la lettura valida per 15 giorni a partire dal lunedì 19 eh, settembre a eh, lunedì 3 ottobre 2022 utilizzeremo tre mazzi di carte: abbiamo l'Arcangelo Michele, Maria Regina Celeste e le carte degli unicorni. Eh, vi ricordo che um, Suddividerò la lettura in tre gruppi: gruppo A, gruppo B, gruppo C. Quindi durante la preghiera di protezione vi chiedo di chiedere alla vostra anima, al vostro sé superiore, ai vostri angeli, all'Arcangelo Michele qual è il gruppo di appartenenza più giusto per voi. Potrebbe anche darsi che sentite B e C, ok? Va bene. Voi ascoltate il vostro cuore e ciò che risuona per voi è. È per voi e per il vostro massimo bene bene iniziamo la nostra preghiera di protezione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 Vediamo cosa ci vuole dire l'Arcangelo Michele, un esito favorevole per il gruppo A. Vediamo gruppo B, cosa ci vuole dire il nome dell'amore, della verità, della saggezza e dell'integrità. Prendi il tempo per decidere, dice l'Arcangelo Michele, gruppo C. eccola qui, lascia andare la paura adesso, ok, ora vediamo le carte di Maria, era un po' che non le usavo, abbiamo bisogno di un'energia femminile, Maria ci assiste, ci guida e ci protegge, ok, entusiasmo, gruppo A, Gruppo B, gratitudine, eccola, qui si è girata, fiducia, fede, fiducia, ok, andiamo a vedere le carte degli unicorni. Eccola qui. Gruppo A, passione, bene, molto interessante perché il gruppo A eh, veramente c'è un invito a vibrare alto perché grandi risultati stanno arrivando nella vostra vita, ok, rabbia, questo è interessante, sì, perché il eh, gruppo B ha bisogno un attimino di lasciare andare delle emozioni e cicli il gruppo C. Allora iniziamo la lettura con il gruppo A, è una lettura per il gruppo A molto molto positiva, iniziamo con un esito favorevole, stanno arrivando grandi risultati dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista delle relazioni, dal punto di vista di tutti i tuoi progetti che si stanno per manifestare o si sono già manifestati, eh, questo sta portando nella tua vita gioia, infatti, entusiasmo, anche Maria dice l'invito di mantenere la l'energia la vibrazione la frequenza sintonizzata nella, appunto nell'entusiasmo nell in quanto l'entusiasmo rappresenta la connessione diretta col divino con la gioia pura con la passione con la felicità con l'allegria metti passione in ciò che stai facendo continua a mantenere viva l'energia la passione l'energia buone aspettative eh, grandi obiettivi grandi risultati stanno arrivando nella tua vita continua eh, a sintonizzarti in questa frequenza eh, della gioia, dell'amore più puro e dell'abbondanza perché veramente assolutamente stanno arrivando risultati positivi nella tua bellissima vita. Ok, bene, iniziamo col gruppo B gruppo B è venuto il momento di prendere una il tempo per decidere va bene nel senso che eh, magari hai delle mh, delle importanti decisioni da intraprendere prendi tutto il tuo tempo rifletti lascia andare eh, lascia andare ansia paura lascia andare eh, quello che dovresti fare concentrati su quello che vuoi veramente concentrati su ciò che ti da gioia, concentrati su ciò che ti dà, eh, che ti fa eh, cantare il cuore. Eh, veramente hai bisogno di eh, riflettere, non, non prendere decisioni. Uh, azzardate è importante che sei grata che sei grato dice Maria per ciò che hai già per ciò che è già arrivato perché stai facendo del tuo meglio eh, e quindi sono arrivati anche dei grandi risultati eh, vuoi sempre di più invece è importante in questo momento focalizzarti sulla gratitudine dei risultati straordinari che hai già raggiunto e nella gratitudine nella Pace, nella serenità riuscirai a prendere le decisioni più giuste più eh, più allineate alla tua anima è venuto il momento di, mh, di esprimere la tua rabbia in maniera sana nel senso che accetta questo rancore questa rabbia che hai dentro legata a qualche delusione che puoi aver preso dal punto di vista sentimentale lavorativo nelle relazioni eh, esprimila nel senso accettala, farla emergere e trasmuttala attraverso il perdono, però è importante anche non schiacciare la rabbia, non eh, sopprimerla, ma accettarla, farla emergere e poi fare un lavoro di trasmutazione, di perdono, di guarigione. Eh, io personalmente utilizzo Logo Stealing per pulire l'energia per lasciare andare i sentimenti di rabbia di dolore di sofferenza e di paura ok e il perdono il perdono è la guarigione del cuore che ti aiuterà a mantenere a entrare in una frequenza vibratoria della gratitudine e che ti aiuterà con pace armonia e gioia a prendere la decisione più giusta per te in questo momento determinante della tua vita bene anche la lettura del gruppo b si è conclusa arriviamo al gruppo c ok lascia andare la paura adesso basta con la paura basta farti paralizzare da questi blocchi perché più rimani bloccato è più uh, è difficile agire nella direzione dei tuoi obiettivi è venuto il momento di fare dei piccoli passi nella direzione giusta dei piccoli uh, cambiamenti nella tua vita è venuto il momento di uscire la tua zona comfort, non ti serve, continuare a fare gli errori del passato potrebbero continuare a manifestarsi le stesse cose, una vita piatta, cioè è venuto il momento di portare cambiamenti positivi nella tua vita, il bisogno di avere fede e fiducia che dio e gli angeli l'Arcangelo michele maria gesù e tutti gli esseri di luce hanno ascoltato le tue preghiere le tue preghiere sono ascoltate tutto andrà per il meglio eh, devi solo pregare devi connetterti un pochino di più col cielo per eh, avere maggiore serenità maggiore armonia e spensieratezza ricordati che tutto è ciclico è passato Appena si è appena concluso un ciclo, eh, diciamo, abbastanza intenso, eh, una vita abbastanza delle sfide abbastanza importanti nella tua vita stanno per essere superate. Tutto andrà per il meglio, tutto andrà per il tuo massimo bene. Se tu hai fede, hai fiducia preghi e chiedi l'aiuto costante di dio degli angeli e dell'arcangelo michele bene abbiamo concluso la lettura vorrei leggere prendere un messaggio dal libro eh, dei messaggi e chiediamo a dio all'arcangelo michele qual è il messaggio eh, più giusto per il maggior numero delle persone possibili per il massimo bene supremo abbassa la guardia ok Vediamo cosa ci vuole dire. Troppa difesa potrebbe irrigidire la situazione. Occorre lasciarsi andare, avere fiducia nel prossimo, mostrare il proprio vero volto senza nascondersi dietro lo scudo. Quindi buttiamo giù le maschere, lasciamo andare l'ego, facciamo emergere la nostra vera natura in nome dell'amore eh, e non abbiamo paura del giudizio degli altri. Abbiamo, dobbiamo cercare di avere fiducia anche nei. Gli altri eh, perché ci sono persone meravigliose intorno a noi che vogliono conoscerci per quello che noi siamo veramente bene io ho concluso questa lettura per questi 15 giorni volevo ricordarvi che mi occupo di facilitare le letture angeliche come con l'utilizzo delle carte oppure come connessione diretta una vera e propria canalizzazione attraverso i messaggi dell'arcangelo michele per aiutarvi a prendere consapevolezza di una certa situazione aiutarvi a prendere delle decisioni nel massimo rispetto del vostro libero arbitrio mi occupo anche di facilitare la guarigione sulle altre persone eh, con le nuove frequenze di luce, si tratta di un riequilibrio energetico e eh, andrete a ricevere ciò che è più giusto per voi e per il vostro massimo bene. Mi occupo di facilitare logo sealing in, in un percorso di coaching a breve, medio, e lungo termine per aiutarvi a sbloccarvi, a eliminare le paure, i sistemi di credenze, tutto ciò che vi sta impedendo di essere nel vostro massimo bene, ok? Eh, che vi sta impedendo di essere nel vostro pieno potere, di agire nella direzione dei vostri sogni, di liberarvi dai blocchi, dalle paure, di liberarvi dall'ansia, dalle preoccupazioni, dalle emozioni negative, dai pensieri negativi, dai traumi del passato Logosilin è veramente una tecnica potentissima che può aiutarvi a riprogrammare il vostro inconscio nella direzione in allineamento alla vostra anima e al vostro massimo bene. Volevo ricordarvi che ad ottobre esattamente a partire dal 29 ottobre abbiamo nel weekend il seminario di guarigione energetica di riequilibrio energetico con le nuove frequenze di luce e il 31 di ottobre il primo di novembre abbiamo il seminario di connessione al sé superiore ragazzi ci sono massimo 15 posti, la sala è piccola, cioè è piccola nel senso è ampia per 15 persone, eh, è un numero chiuso in questo senso, voglio dire che vi seguirò a stretto contatto e sarà un'esperienza di luce, di amore, una, una, una, una, di elevazione di connessione con l'Arcangelo Michele con le nuove frequenze di luce per aiutarvi a riequilibrarvi a livello fisico, mentale, emozionale e spirituale laddove avete più bisogno e per facilitare il riequilibrio energetico sulle altre persone. Non esitate a contattarmi per maggiori informazioni, potete anche cliccare qui sotto nelle descrizioni eh, il link, eh, candidatevi perché ripeto eh, è a numero chiuso. Io vi saluto ci sentiamo eh, dopo il 3 ottobre con amore un bacione a presto ciao ciao